Buongiorno, uh, fate parte del team di dirigenti della vostra azienda? Um, siete un manager, uh, forse un product owner, uno scrum master uh, e uh, le sfide che dovete affrontare sono per esempio quella di dimostrare che la vostra trasformazione agile sta avendo successo. Uh, quindi, come farlo? Come poter dimostrare questa cosa? Oppure eh, state cercando eh, una, un qualcosa eh, che vi permetta eh, di eh, definire gli obiettivi, gli obiettivi che avete poterli misurare eh, in modo tale da favorizzare l'autogestione dei team ehm, permettere ai team eh, di diventare più trasparenti Ehm, di eh, creare dei prodotti in modo empirico e poter dimostrare eh, le, la loro efficacità nella creazione di questi prodotti eh, volete anche per esempio ehm, avere un modo eh, che sia eh, pratico e efficace eh, per misurare il successo Uh, e quindi uh, utilizzare per questo delle misure agili uh, piuttosto che delle misure statiche tradizionali compresa la velocità um, quindi uh, il workshop Professional Agile Leadership Evidence Based Management di un giorno è un workshop che vi permetterà di capire come definire gli obiettivi e come poterli misurare in termini di valore creato vi aiuterà a um, capire come la vostra organizzazione può utilizzare un modo empirico di creare prodotti e misurare il, uh, i risultati e il successo del vostro prodotto uh, grazie alla creazione di valore um, volete capire come evidence based management e le key value areas eh, vi possono aiutare per eh, concentrarvi sulle misure di valore eh, sul miglioramento continuo del vostro prodotto e delle vostre capacità operazionali io sono Fabio Panzavolta professional scrum trainer da collectivegenius e scrum.org eh, per questo workshop di un giorno utilizziamo una pedagogia che è stata messa a punto dai formatori di Scrum.org, eh, dal co-creatore di Scrum, Ken Schrober, ed è una pedagogia che consiste a farvi lavorare insieme attraverso esercizi pratici o case study eh, per imparare facendo. Eh, quindi questa formazione vi aiuterà ad ammigliorare l'impatto che i vostri prodotti hanno sui vostri utilizzatori, eh, vi aiuterà a capire come potete pilotare le vostre trasformazioni, i vostri prodotti attraverso obiettivi e misure di valore eh, in modo tale che potrete prendere delle decisioni ehm, eh, basate sul concreto, sulla creazione di valore eh, che renderanno i vostri utilizzatori molto felici di utilizzare il vostro prodotto uh, quindi non vi resta più che iscrivervi, iscrivervi alla prossima sessione di formazione uh, il link alla formazione è qui sotto nei commenti io vi ringrazio e vi dico, vi dico a presto uh, arrivederci